Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questa è una piccola recensione con tanto di gameplay di Uncharted, l'eredità perduta, ragazzi. È un gioco eh, veramente spettacolare, da me comunque tanto atteso, eh, perché comunque avendo giocato i vari capitoli di Uncharted eh, diciamo mi farebbe piacere giocare anche questo, tant'è vero che penso di comprarlo ragazzi allora che dire di Uncharted 4 innanzitutto partiamo con il presupposto che Uncharted 4 sarà un'esclusiva ragazzi per Playstation 4 e sarà disponibile il 23 agosto del 2017 Uncharted 4 è un diciamo un'estensione ragazzi uncharted l'eredità perduta è un'estensione diciamo di uncharted 4 eh, quindi comunque la giocabilità è la stessa le dinamiche di gioco sono le stesse e, e comunque mh, potremo giocare questo questo capitolo di uncharted eh, anche senza avere la necessità di di avere Uncharted 4 oppure di avere giocato ad Uncharted 4. Sarà un'estensione di Uncharted 4 ma eh, non sarà necessario avere Uncharted 4 per, per giocare a questo gioco insomma è una versione standalone alone e, e quindi potremo gustare appieno diciamo tutta quanta la giocabilità del gioco In questo capitolo di Uncharted avremo due protagoniste nuove rispetto alle versioni precedenti che comunque avevamo Nathan Drake come diciamo, eh, protagonista, unico protagonista. In questa versione abbiamo eh, diciamo Chloe, Chloe Frazier eh, come protagonista che era comunque comparsa anche nella nel secondo capitolo di Uncharted e avremo anche Nadine Ross Nadine Ross che è comunque la mercenaria eh, che diciamo ci ha messo i bastoni fra le ruote eh, in Uncharted 4 chi ha giocato Uncharted 4 ricorderà Nadine eh, quando era contro Nathan diciamo, no? nel combattimento eh, che fece contro Nathan e quindi la ritroveremo anche in questo capitolo di uncharted eh, però eh, comunque l'avventura sarà ambientata in, in india eh, abbastanza entusiasmante insomma andranno alla ricerca di una zanna diciamo eh, che comunque le porterà in eh, svariate avventure svariati enigmi da risolvere e tutto il resto come ho già detto le dinamiche sono abbastanza simili a quelle di Uncharted 4 saremo protagonisti di inseguimenti, sparatorie eh, insomma tutto quello che comunque riguarda Uncharted e la sua spett spettacolarità in più ci saranno delle fasi stealth saremo anche dotati di una pistola silenziata che comunque non l'avevamo nei, nei precedenti Uncharted quindi insomma andremo a vivere appieno questa, questa avventura di Uncharted che secondo me ehm, diciamo, è uno dei giochi migliori in uscita in questo mese a parte come avevo già detto Formula 1 2017 però comunque sia non, è, non rispecchia il mio genere di gioco e quindi io mi butto molto su questo gioco, punto molto su questo gioco ragazzi e spero che non deluda le mie aspettative come Uncharted 4 non ha deluso le mie aspettative quindi ragazzi l'unica cosa che ci rimane di fare è gettarci all'esplorazione anche perché comunque come è stato detto anche dagli sviluppatori eh, ci sarà un'area diciamo abbastanza vasta da esplorare ci sta che magari ci sia anche più più da muoversi insomma no? che, che sia abbastanza vasto il campo d'azione quindi ragazzi io non so che cos'altro aspettarmi da uncharted penso di che sia veramente un bel gioco parliamo di costi di un 40 euro ragazzi 40 euro di gioco per un capitolo di uncharted penso che siano veramente insulti secondo me eh, si può trovare anche su Amazon al costo di 36 euro pre-order pre e, e, e quindi nulla eh, che altro dire ragazzi l'unica cosa che vi posso dire dal canto mio è comprate questo gioco perché ne vale veramente la pena non mi paga nessuno per, eh, per sponsorizzare o recensire questo gioco ve lo premetto quindi ragazzi, eh, in finale che dire, un altro capitolo di Uncharted, un altro capitolo spettacolare sta per, per arrivare quindi non perdete questa occasione di, di comprare questo capitolo e, e di poterlo giocare per tutti gli appassionati della serie penso che sia una, un bel capitolo detto questo ragazzi eh, la mia breve recensione da inesperto eh, finisce qui spero di migliorare nelle recensioni spero di avervi dato tutte quante le notizie spero che abbiate goduto appieno il gameplay che vi ho fatto vedere di Uncharted e nulla ragazzi detto questo un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti